Eccoci, siamo tornati. Siamo tornati, ma vediamo cosa ci dicono. Guarda cosa ti dice il tuo. Allora, frame. per ora non ah. stiamo perdendo frame, non Mi stiamo? Sembra bene, no. Bene. Per ora abbiamo perso 0% di frame, bene, ok. Proviamo. Cosa dite? Eh, andiamo, direi. Io direi che andiamo perché comincia già a essere una certa, eh. sì, tra 10 minuti dobbiamo staccare. L'ha fatto Ehi. solo. Solo per non abbassare il record di morti, però, però sono <ride> perché abbiamo 40. superato? No, del... la prima morte è delle 9.44. Quindi tra due minuti dovrebbe essere. <ride> Sempre in orario, come statistica esattamente. Allora, questo eh? mi si sente male? È come prima, io ti direi di provare a installare no. il programma no. che uso io. Per l'equalizzazione però a me serve come mixer e qual è scusami eh, voice meter banana voice me banana voice meter banana. Eh, sì, che però penso potrebbe sputtanarti un po di impostazioni audio del computer ma vediamo un attimo se così cambia qualcosa così è cambiato qualcosa no allora <ride> facciamo una cosa io vado avanti e sì, io parliamo se tu nel frattempo vuoi provare a scaricarti Banana Voice Meter e installarlo e vedere sì. cosa succede, ha un programma che si chiama Banana Voice Meter. Guarda che è eccezionale. Sì, sì, solo tu potevi conoscere Banana Voice Meter. Questa puntata è sponsorizzata dalle banane. Bene, allora noi eh, abbiamo. Adesso sei rosso come un peperone quando accendi le luci del monitor. Ah, sì, eh, scusami, aspetta. Eh, perché? è successo? No, no, no, tu fai le tue cose. Io. Fai il caminetto di fronte a te, il <ride> monitor. Meglio? Eh, sì, meglio. Perfetto. Roto il monitor. No, <ride> Hai rotto il monitor. Ho rotto tutto. Ecco qua. Dunque, siamo eh, alle tre cime di Lavaredo. Sì. Ecco qua, perfetto, guarda che bello, fantastico. E stiamo risalendo quello che eh, sono queste cose che ci ricordano tanto Dark Souls 1 e, mm. e qua gli spoiler fioccano ma a noi interessa poco perché dobbiamo andare dritti verso colui che eh, a quanto pare è Ghiotto di Dèi. il nostro benamato Aldrich tu mi senti ancora vero? io ti sento ancora sì sì perfetto ecco qua delle cenere di un abitante delle terre orientali mm. Vi, vi fa venire in mente qualcosa? No. Ce ne sono, eh. Ma per niente, però. Tipo Bruce Lee, il Dalai Lama. Bruschette. Sì, sì tutti, tutte persone che hanno fatto le comparse in Dark Souls 3. Ok, sto installando banana. Ma installati la banana. Se vuoi ti dico io dove installarti la banana. Okay. Ah! Volevo rendervi noto che ho scoperto dopo anni, anni, anni, anni, anni, anni, anni, anni, anni, anni, anni, anni di gioco dei Dark Day Souls like che il modo più facile per evitare di sbagliare un pari alle spalle perché sei troppo distante o troppo vicino e lui si gira è avvicinarsi più o meno a questa distanza qua e poi fare uno scattino in avanti e pugnalarlo e vedi che se sbaglia lo stesso? Sto per dire una cosa che non ti piacerà. Cioè? Banana mi dice, devi riavviare il computer. Beh, tu riavvia il computer. Quindi sparisco? Sì, io ti aspetto qua, non c'è problema. Sì, torno e hai cambiato la serratura. Delicata. Esatto. <ride> Quando torni sto streamando assieme a Sabacuo. <ride> Aspetta, allora devi rivedere lo spazio della telecamera, perché devi farlo più stretto e più lungo. Vado, <ride> riavvio. Maledetto. Nel tuo output audio devi impostare come uscita eh, banana Va bene, riavvio e ci e torno, ciao Dai, e Cici. Intanto io faccio fuori questi cavalieri d'argento che non sono qua ovviamente per caso eh, Ma non si può fare il backstab a questi cavalieri d'argento? Perché non me ne sta entrando neanche uno È una cosa abbastanza fr frustante proprio, quella frusta mm, Io voglio entrare, eccolo là, in quell'edificio là Quello mi interessa c'è uno shortcut anche. Eh, c'è ale frizzato? Bellissimo. Secondo me adesso mette un cartonato e rimane così tutta la sera. Aspetta che faccio fuori anche questo, che... Non lo voglio mica in mezzo alle scatole, quando passerò su quel ponte. Ha finito? Il signorino? Perfetto, scendiamo di qua. Cosa ci fanno loro ancora qua? Li avevamo già visti. Ah, Iritil. C'è qualcuno che mi sta sparando da un altro punto della mappa. Uh, drop, drop, drop, drop. Armatura del Cavaliere d'argento. Cheat. <ride> per chissà. Ah, vediamo. Chi è che mi spara? Hmm. Eccolo là. <ride> mi sa che nei file l'ha capita. Perché dico sempre nei file? Se è nei file, non lo so io. Perché? Ah, ma è perché, proprio quando... perché dici nei file? Guarda che la mia... La mia anteprima, non so se mi senti. Sì, sì. Ecco, però la sì, mia è anteprima... non eh. le nostre chiamate. Esattamente. Bello. Bella però, potrei rimanere così sì, per me sì fatta e... aspetta, eh, perché io devo cadere di qua webcam, vediamo, Siamo aspetta uh -huh, vediamo cosa cambia che io sono in un angolino attivo la webcam, sistemami per favore uh, scusa, eh, perché? da dove sei? Eh. Uh, sei qua? sono, sono sei una qua. chiamata Vediamo, ah, ecco qua, perfetto. Adesso lo smetti di andare in giro, per favore. Scusami, è che sai, io mi diverto così. Comunque non è cambiato niente, se ti può far piacere. Eh No, aspetta, devo ancora aprire Vb sti cazzi. Alla ah, banana. Cioè, siamo solo all'inizio della live, ragazzi. Allora, uh, sarà la peggiore live da quando non riuscivamo a streamare. Oddio, qual è? 8x8 input Beh. matrix, 15 band Graphic equalizer, macro buttons, v mm. 2 midi, chi è? Intanto nei file, Ai. Grazie, grazie, grazie. Eh, vedi, io arrivo e, arrivo e fioccano i soldi, grazie, grazie. Sì, eh, non mi ricordo cosa bisognava fare in questo luogo. Sì, ma aspetta, ma è, ma... è qualcosa da fare. Ah, devo aprire, vuoi smittere o vuoi smitterbun? Bar... Esatto. Banana. banana Arco potente è mazza Draghi. Bello, Bene. questo, leggiamolo. Adesso che si è aperto ho un bel mixer davanti. Fantastico. Allora, mentre tu smanetti nell'internet per capire come funziona, oh, io leggo l'arco pesante utilizzato dagli ammazza Draghi durante l'era degli dei. Le sue dimensioni e il suo potere e la sua lunghezza, visto che mm. le dimensioni contano, sono superiori a quelle di qualsiasi arco. Per sparare è necessario equipaggiare frecce speciali, quelle che abbiamo trovato assieme, e appoggiarlo a terra una cosa fastidiosissima dispositivo di uscita dovresti selezionare eh, cable input vb audio cable input allora io ho, eh, non ho cable input vb audio grazie master giullari grazie master grazie è un messaggio subliminale per pagarci un corso e... esatto Torniamo un attimo all'altare um, all del vincolo. No, rimuovi, dannazione. Torniamo un attimo all'altare del vincolo perché dobbiamo parlare con la nostra istruttrice di Pilates, che è quella eh, che ci ha invitato a unirci a... Uh, gli abitanti di Londra a diventare il loro signore oscuro. Per Perde per tempo. Di. Perché è, è da tanto che io non riesco a parlare così bene approfonditamente della loro senza essere interrotto da dei danesi con il pene prensile nei cartoni animati. Sì, vabbè, adesso ragazzi, già sono 50 anni fa comunque. Il eh. nostro signore, nostra guida, conosci per caso una fanciulla di nome Henry? È vacua e si unirà a te in matrimonio, che tu lo voglia o no. Al momento la guida un mio compagno. A tempo debito potrei conoscerla. Un suo compagno che è l'assassino che avevamo incontrato nella chiesa di Yoschka. Quale vero signore non si sposa? Leggo Master, fammi vedere Master. Ti fa fatica anche a te a scrivere, eh? Chi è me? Il muro è visibile, dirigibile a te. Peraltro sto masterando una sessione di Cthulhu ambientata su un dirigibile, va bene. E poi? Cioè, dovevo leggere questa frase. Sì, però, Master, lo sai che comunque averci dato 3 euro non puoi esimerti da una, una sessione di Cthulhu ambientata su un dirigibile in volo transatlantico. Devo andare avanti? o oh, mi fermo qui. Eh, Master? Eh? E i tedeschi? Ce li hai messi, i tedeschi? Perché è il dirigibile. C'è Eh, eh, tedeschi? Biglietti, Esatto. Non aveva il biglietto. Ho fuori l'ha ucciso. Così. Ah, sì. salve. Nostro signore guida. ho oh, buone nuove, la persona che sposerai ti aspetta. È giunto il momento di conoscerla. Ti attende nella sala nascosta della luna oscura ad Anno Orlondo. Spoiler! Beh, io chiudo Banana, no, meglio che lo lascio preso. Scusa di tutto. Sì, sì, senza biglietto bravissimo Massimo senza che... biglietto eh, ye, ye, ye, ye, ye. sei più o meno ah già che ci siamo eh, diamo anche le ceneri in faccia all'ancella Sì, così <ride> eh, eh, è un allora, valore io ci metterei comunque i tedeschi meglio se nazisti <ride> non dire Perché nazisti st in stream beh scusa stiamo facendo un trattato di storia adesso vogliamo negare che esistessero c'è la cancel culture adesso, non puoi esimere. Ah, bene, così va bene, così fra dieci anni siamo da capo, ok? Esatto, esatto. E, e quindi deve, metterei deve, i tedeschi, quelli lì. Ok? Con la N, eh. ma non la grande N, perché se no va più a con la denuncia. Tipo la Nestlé? Sì, la grande Nestlé. Nescafè, Anespresso. E, e poi io ci metterei l'Empire State Nesse. Building, perché, eh, cioè... Eh. Era concepito per far attraccare i dirigibili, no? Sul pennacchio. È vero? Ah sì, davvero? Sì. L'antennone del, del, dell'Empire doveva essere un, un attracco per i dirigibili, poi però eh, si accorsero che c'era un po' troppo vento e non era molto sicuro. Mi verrebbe una battuta terribile, ma non la faccio. Cosa che attracchino sul pennacchio i dirigibili? No, che attracchino da un'altra parte. Su sto cazzo tipo? Mm, no. Ah, okay. è, pe è peggio, dai allora, dai. allora, ragazzi, dai. Vogliamo la battuta, dai così. Battuta, battuta. Scusate, mi, mi muto un attimo e leggete lo spelling. Aspetta, no, io ho, ho, ho il gap. Vai, si Sembra sì, la parte di Quagmire quando spiega la sua notte di sesso. con Consigli, okay. st... <ride> l'avete capito voi? Vabbè, e intanto il... No, perché adesso vi faccio la scena, eh. scusatevi, scusate, tanto il Maestro Live è andata così. Tipo, ragazzi, mi muto un attimo e mi leggete il labiale. No, no, no, io ho fatto lo spelling molto chiaramente. E forse nei file anche capito. Comunque, eh, le ceneri orientali ci hanno permesso di eh, avere questo bellissimo set in vendita dalla vecchia di merda. Uh, oggetti di tale scrittura fatture che un gusto artistico hanno molto ricercato. Di... Oh, giusto. È più o meno come hai ci hai mimato. <ride> Andiamo velocissimi perché dobbiamo andare a sposarci. A quanto pare. Sì. Mm -hmm. Sul dirigibile degli, dei tedeschi? <ride> sì. Ma poi, tu cosa fai esattamente del dirigibile, eh, Master? O Cthulhu Perché è il dirigibile? Qualc... Ah, sì. Cthulhu è il dirigibile. Sono quei palloni aerostatici Con Tutti della i parata, <ride> della parata del, del ringraziamento americano. <ride> allora, vediamo se riusciamo a essere veloci ed efficaci. Tra l'altro eh, rendetevi conto, gente, che non sono ancora morto. Eh, per forza, non abbiamo fatto niente. Cioè, sarebbe stato grave se tu fossi morto mentre io configuravo banana. Configurare le banane è una cosa molto pericolosa, eh? C è, c è configurare le banane, sì. Beh, mi sembra un po' poco ergonomica quella cosa che hai piantata tra la scapola e. È la manovra del cambio. <ride> la manovra del cambio. Il freno a mano delle macchine da Rally. Vediamo, ecco. salvi. No, oh. Ah, Cthulhu tira giù il dirigibile. Mm. Sì, però. Di solito va un po' più sul sottile, <ride> no? Cthulhu. Incredibilmente, e questo non lo sapevo. Parlando con eh, Yuria, che è quella che ci ha detto vai a sposarti, maledetto bolscevico. Eh, ci apre già la porta nascosta. Qua ci sarebbe stata la statua di Gwyn che noi avremmo dovuto colpire, contrariamente a quello che dovevamo fare in Dark Souls 1 per rivelare il muro illusorio. Invece qua è già aperto. Ficco. Comodità. Ed ecco qua il suo servitore. Che ovviamente è molto simile a, eh, a quell'altro che ci aveva assegnato il sigillo oscuro. Benvenuto nostro signore, la persona che sposerai ti aspetta. Manca poco. Ha una voce da donna questa. Prendi la, la spada bello. del giuramento, possa tu essere il più grande signore di Londor. Ci offre una spada invisibile, spada del giuramento, leggiamola. Spada cerimoniale di Londor e la forma della sua Elsa è una cosa molto particolare ed ha un significato. Non può essere equipaggiata come arma, mm -hmm. si dice che sarà il rito del matrimonio ad annunciare il vero signore dei vacui, Anri. La persona che sposerai attende pazientemente un signore legittimo, nelle profondità del mausoleo. La cosa che non mi è chiara è perché... Andrea. Riviamo? No. a uh. so, parte quello. Il set... Di chi è questo set, Question Time? Ah. Della Guardiana del Fuoco di Dark Souls 1? Della Guardiana del Fuoco di Dark Souls 2 della Guardiana del Fuoco di Bussolengo. Eccola là. Sicuramente. <ride> Bussolengo che è anche famosa per l'ottone. Armatura di un cavaliere noto un tempo come la Luna Nera. Si dice che qualcosa di osceno si nasconda dentro questa corazza d'ottone. Quindi inside la corazza di Ottone. Un cazzo. La sua pelle? Lei. Perché è una guardiana del fuoco è sfigurata. Oh mio dio! Un baule? Scusa, mi stavo leggendo. Dove? Ma chi è allora, che ha detto qui? L'anello eh. dei trans, eh? No, ehi ehi. cioè eh, traduzione... piano con le parole, eh. Beh, scusate, non è mica un'offesa. Eh no, allora una nazista, sì, è trans, no. Certo. Sei mica il signor Twitch che decidi tu. Allora, attenzione. Dov'è? Eccolo qua. A vita il limite, esattamente. Permette di compiere azioni dell'altro sesso, vedi? Sì, però, compiere azioni dell'altro sesso, tipo, adesso vieni fuori da questo impasse. No, E eh, eh. eh, Cos'è un'azione dell'altro sesso? Adesso lo vogliamo sì. tutti sapere, vero? appunto appunto appunto e per esempio mh... i trucchi no aspetta rifarsi eh... le sopracciglia di che sesso no, no no no te lo dico te lo dico te lo dico dimmelo dimmelo mettersi un tampax tu ti, metti un, tu ti metteresti un tampax anche se fossi trans no Rotto uh, sto facendo delle considerazioni per cercare di, di ponderare tutti i, tutti i possibili Puramente scenari ma non è facile perché non è che sia particolarmente pratico tecnicamente i trans vedi, non lo indossano eh sì, tecnicamente vedi? giusto ma con questo nello puoi cioè io adesso però non è che ne conosca tanti quindi non è che posso chiamare, e dire, eh, ma scusami, confermi questa tesi. Allora, un anello divino donato in gioventù a Gwindolin, la luna scura, che era un po' di qua, un po' di là. scusami, eh, di comparazione. riservato normalmente ai membri dell'altro sesso. Silenzio, guarda, perché è, è ambo i versi la transizione. Vedi, io stavo ponderando una cosa del genere. Ah, eh, sì, è vero. Vedi. Shh. Ci sono dei casi in cui. Con questo anello lo puoi fare sempre. Che comodo. Guidolin fu cresciuto come una figlia grazie all'aura lunare. Si dice che si comportasse come una dea imbronciata e permalosa. Quindi la luna fa diventare gay. Ma scusami, non ho capito qual è l'intento. Chiudere il canale oggi? <ride> Quindi la Luna fa cambiare orientamento sessuale. Sì, eh sì scusate Giorgia, Amy, tutte amiche che conosco che hanno... Eh. Se per caso guarderete questo canale eh, no, non mi stavo... No, non sentitevi offese, comunque. Beh, scusate, tu hai fatto dei nomi, violazioni della privacy, persone che tra l'altro non guarderanno mai questo canale perché nessuno eh, sa dell'esistenza eh, di questo per canale. Questo, è appunto per questo. Attenzione, qua c'è Andri, ok? Il suo Sento... elmo è sì, a lo... parte, è rimosso, ah, ha un tiro sopra la faccia: caffè corretto con grappa a parte. Qui avevo l'elmo a parte, mm -hmm. rito. Iniziamo. Sì, va bene. E dire, e grazie. Per la non l'ho mai vista live in HD con i miei stessi le palle. Queste qua che tu guardi con le palle, giusto? Sì, degli occhi. Aia! Aia! Perché facciamo questo? E questo è il rito della... dello sposalizio. Beh, un successo si dà subito. Beh, l'abbiamo penetrata o no? Potrebbe essere l'ultima sera che ci vediamo, è stato bello. E, e se ci chiudono il canale vi ridiamo tutti i soldi, promesso. Adesso parte una SWAT squad. Sì, adesso no, no. Dai ah, così. Com è dai venti. Com'è che si chiama? SWATing si chiama, vero? Tanto, esatto, esatto. Ah. No, bomba, ascolta, questa è una battuta da boomer, non la puoi fare, va bene? Eh sì, appunto, cosa vuoi sapere tu della dolce metà che non picco gli bomba? Sei sposato, eh? solo gli sposati possono parlare. Marco, raccontaci, no, <ride> ci ha donato un altro simbolo scuro e nient'altro. Finito oh, 17 anni. Non mi sembra una giustificazione, cioè c'è gente che a 17 anni ha una famiglia eh, e si è tagliata e i capelli. Live sarà un delirio allucinante. Io non la monterò, la lascerò così com'è: Cosa? La live? Sì, mm, va bene. E, e torneremo in questa stanza dobbiamo riprenderci la spada ah, ah. questo tizio qua eccolo qua esattamente questa è la riprova che lui era l'assassino la, um, che si nascondeva attraverso questa magia camaleonte, questo miracolo che è molto strano che abbia un miracolo tra l'altro di Ulasil, eh? essendo della luna oscura Boccaloni Lore Non andrei molto fiero di avere una famiglia a 17 anni. Senti, eh, mio nonno se a 17 se... anni aveva 14 figli, due sì. amanti, aveva combattuto 7 guerre. Vedi? Eh. E poi dicono che una volta non avevano le palle. No? Guarda, eh, e esatto. adesso a 17 anni cosa fai? Apri TikTok. Eh, e ci guardi a noi. E ci guardi a noi, Streamate. che non siamo su TikTok, quindi sei molto bravo a vederci su TikTok. Intanto mi gira questa torre che la conosciamo, da Dark Souls 1. Sì, ovviamente. anche a me gira la torre. E adesso moriremo, perché io non mi ricorderò, ovviamente, in maniera più assoluta, qual è il percorso da fare per raggiungere, a parte che qua abbiamo palesemente la luna scura. vedete che là c'è un falò, su quella torre. Io devo andare là, ma non mi ricordo se questo è il modo giusto. Ah, bomba. Pronti? Vado. No. Aspetta, clipate, clipate, adesso si schiatta male. Pronti? Indiana Jones. Dai, dai. Devi crederci, devi crederci. Credici, credici Indiana fortissimo. Jones. Credeteci tutti, credeteci tutti. Un passo, un salto, sono... no, era? un salto dal, dalla bocca del leone. Sì, sì, cose a caso. E, ragazzi, però state credendo la cosa sbagliata. Cioè, voi oh. dovete credere che cadeva, non che ce la faceva. Bisogna spiegarvi tutto, cazzo. Tutto. Ok. Fatto, fatto. Falò. Ah, la bibliotecaria fantasma di Ghostbusters. la lei. Dichiara il tuo nome. Marco, io sono Yorshka, chiesa di Yorshka. Capitano della luna oscura, cosa ti porta in questo luogo? Non rispondere. Se sei qua per errore ti chiedo di andartene immediatamente. Questa torre è una prigione. La tua presenza scatenerà le ire del teranno. Sullivan l'ho già ucciso, stupida. È stato un piacere inaspettato parlare con qualcuno, ti ringrazio. Posso non scoravigliare su di te. Passano le mie armi ucciderti. La uccidi Perché così? La uccido così. Perché noi facciamo parte della. Ormai, di Londor. Ho 40 anni. No, mi sembra già mi siamo lì, no, la ragazza. Esatto. Sono una merda? Questa ovviamente richiama gli dèi che c'erano ad Anor Londo. e non è stata divorata. E quante anime hai? Diciamo no. quanti, quanti anime hai? Mi sposto così potete vedere quante anime ha. 40k. Fratello caro, perdonami. Raccogliamo la campana di Yoshka. Campana sacra appartenente a Yosca, suo fratello, in precedenza capitano di Cavalieri, gliene ne fece dono insieme a un altro segreto, il suo nome. Il rintocco della campana deve averle tenuto compagnia nella sua solitudine. ve la immaginate questa qua? Sulla torre, da sola? Io mi immagino le torri vicino, tipo che aprono gli scuri. E allora, basta rompere i coglioni con questa campana! Te la picco sul culo! e lame della luna oscura un oggetto per entrare nel patto un ciondolo d'argento decorato con una spada della luna oscura è lo stemma dei cavalieri della luna oscura, le prime sentinelle blu e qua viene accreditato il fatto che poi le sentinelle blu di Dark Souls 2 derivino da queste E equipaggi eh? sì. quando uno spirito oscuro entra nel mondo di un membro della via blu le lame della luna oscura fedeli a un antico patto lo assistono nel. vabbè ma quindi Banani in pigiama cos'era? Un lungometraggio o era un libro? Ma che live stasera? <ride> allora, intanto... di tutto, capisco, per favore. Ti... Secondo, me ti dovremmo... ti... secondo me dovremmo... Secondo me dovremmo di conto. portare contenuti di gioco e, e semplicemente parlare quindi, di cose. Secondo me dovremmo portare un gioco che sia interessante da vedere di sottofondo e parlare di cazzate, solo cazzate. Qua sì... Essere... Bene, parte della tenuta dei guardiani di dipinti, il cui aspetto è descritto nelle leggende eretiche. Perché eretiche? Qua ci sono delle, delle cose da pensare, attenzione bomba, qua è, è cosa tua. pensare, cappuccio... no? Guarda che hai sbagliato ragazzo. Questo cappuccio liscio e bianco è resistente alla magia. Il cantastore Gobbo narra delle anime sperse che, bandite da queste terre, finirono per trovare rifugio in un freddo mondo dipinto. Freddo mondo di dipinto? E mettere... Scusate scusate un attimo, arrivo subito. Torniamo qua. E a questo punto andiamo praticamente dal boss. Mentre Ali via, così non se lo vede. E non no, la no, parte. certo, ma io vi sento. No. Eh. Ah, attenzione, peccato. Non sono nascosto, nel senso che mi sono messo una coperta verde sono invisibile. Bomba, cosa ne sai tu dal basso dei tuoi 17 anni del grande Terence Hill? Adesso dice il mio padre. <ride> immagini sono che figura per... di merda che facciamo. Scommetto che lo conosci solo da il postino, suo, Prete solo due volte, com'è che si chiama la sua serie? Don Matteo si chiama, Don Ma Matteo. Matteo. Mica lo chiamavano Trinità. Oh, ah, altrimenti ci fatto. arrabbiamo o... Oh. Io non sapendo niente di questo luogo, sono andato... Effettivamente in villeggiatura nel Maso Trentinico anzi eh, tipo sotto Bolzano, dove è stato girato Don Matteo, è stata un'esperienza incredibile. Soprattutto perché l'ho fatto, fatto due la giorni dopo essere tornato a eh? casa, hai eh? fatto la comparsa di Don Matteo? No, non ho fatto la, la comparsa. Ma c'era un sacco di gente che girava e diceva: Oh, interessante, posso venire a vedere? Eh, erano quelli del dirigibile di Master Giullare eh. esatto. Anor Londo, anche detto Anal Lonord. What? <ride> Fallo acceso. No, è troppo facile. Ano Londo, devi anagrammare, scusa. Riposiamoci. Ripristiniamo. E andiamo. no vabbè io ragazzi ci rinuncio nel senso che no che succede? aia! sono morto, ore? 22.28 22.28 sì, ma questa live proprio là, eh. a me hanno insegnato allora. una cosa quando stai affondando tira giù tutti ah sì? io pensavo eh. che ti avessero insegnato che quando hai bisogno di una mano guarda in fondo al tuo braccio certo ma è la, questo è il primo step per tirare giù tutti ah giusto, per tirare certo, ma... tutti, guarda in fondo al tuo braccio È così, esatto, e eh? qui dici cazzo c'è una mano aspetta che mi aggrappo a tutti e dite di giù <ride> aia, aia. quindi sappiate che se ci chiudete il canale non solo torneremo più forti di prima, ma torneremo per farvi chiudere la piattaforma Attenzione. che quelli è... di prima <ride> probabilmente grandi minacce <ride> uh ma posso farti dire che ehm. ho grandi citazioni da Frankenstein in Georgia, fantastico. Eh, è il la... gigante buono di Anor Londo, quello che ci fa... Il gigante il buono. Eh, adesso è morto, poverino. C'era Andrei il gigante. Esatto, ci dà il suo carbone. Certo, come tutti i giganti. Sì, carbone esatto per l'infusione delle armi. Si dice che il fabbro gigante di Anor Londo un tempo fosse il fabbro degli dei. Al contrario di quello che si diceva di Andre, permette al fabbro del santuario di utilizzare le gemme per infondere armi del fulmine semplici e del caos. Fantastico! Aspetta, aspetta, Master sta facendo la lettura uh, dell'I Ching, il falò, eh, vedi, è morto <ride> appena dopo il falò. È un caso, un caso, wow, non ci credo. Ma guardate che è una cosa pazzesca è l'or questa, eh? eh? Ma te lo ricordi questo luogo, Alessandro? Ma cosa eh, vuoi che mi ricordi? Venire... Ah, perché stai giocando, scusami, eh? eh. <ride> non, ti fa venire... non ti fa venire i brividi nello scrutino? Nello, nello scrutinio? Nello scrutinio. Mi ricordo questo luogo! Yeah. Me lo ricordo bene, però era molto più luminoso. Esatto. Adesso è fa schifo. E aveva perso questa sacco, Non sbaglio questo Cos'è? queste colonne di questo posto, non le avevamo buttate giù per sbaglio. No, non erano. No, però questo posto me lo ricordo, sì sì, però era più luminoso. Anzi era molto fastidioso la prima volta che ci siamo venuti. Troppa luce, troppa luce. Infatti abbiamo chiamato Consuelo, quella dei Griffin, la governante hispano-americana, che diceva, no signor Griffin, no. E qua, per aprire questo shortcut, dobbiamo affrontare una vecchia conoscenza. Eccolo qua. Il ragnone. Il ragnone? Quello dà alla faccia. Uu uh, bello che c'ha anche il danno. Ma che ci abbatta ti serve per questo O che aspira polvere ti serve per aspirare allora. sto coso. E ci dona il secondo rubino di Aldrich. Il secondo anello l'abbiamo trovato sconfiggendo il suo gemello nella cattedrale. Mentre questo ci dice gli attacchi critici ripristinano punti di vita. Sembra che Aldrich, noto per il proprio desiderio di carne, abbia voluto condividere col mondo la gioia che deriva dalla dall'antresi di altri, deliziandosi delle urla delle proprie vittime. Wow! Siete pronti per il boss? Assolutamente sì, nati pronti. Non credo. No, non è un cervello, è semplicemente dello schifo. Allora, protezione profonda, lama oscura. Aspetta, aspetta, scusa mi fermo un attimo. 2x2x2. No, no, no, no dobbiamo andare perché abbiamo il 64. Prima del compimento nulla è propizio e vista la legge di stasera devo aggiungere altro. E eh, mi sembra chiaramente. Ecco qua, iniziamo. Sì, un In realtà questo sarebbe. Questo tizio sarebbe. Ai ai ai ai ai. Debole al fuoco. Ma sapete che il personaggio di Adam Kedmond è stato creato da un fumettista? Un Voto assoluto. Non pensavo di fare una rivelazione. Rigala... Serchiamolo sul corpo. E siamo già a metà vita. Ok. Nostra o sua? No, non sei proprio. Ecco, adesso sei metà vita. No, no. Me, Eccolo qua, seconda fase. Lag. Ci mettiamo dietro di lui. In questa maniera ci potrà colpire, ma solo per poco. E invece ci ucciderà. Esattamente come è previsto. Ottimo. Allora, intanto che tu parli io stempero così tu non ti distrai. Mi sembra sì, che stiamo facendo due live diverse comunque. Sì, sono due live diverse. <ride> ma va benissimo, tanto sei morto, è noioso. Ma sì, questa live è proprio. è disfunzionale, questa live. Comunque. Comunque, è Ade Capone, che poverino non c'è più, che ha inventato il personaggio di Adam Kedman. No, sai cosa? Penso di sentire delle voci. Ho qualcosa nella mia testa. Senti delle voci? Sì. Ma prima di addormentarti o già adesso? No, no, adesso. Mi è sembrato di sentire come una, una trasmissione televisiva, non so. Astre... Ma a cosa dice lì, Ching? <ride> moriremo di nuovo. E... Perché ho 60.000 anime e io le devo recuperare. Beh, dove sono? C'è lì sopra. Le hai perse tutte? Eh? No, per il bene della mia sanità mentale, bomba, la devo mettere intera. Perché se mi metto a tagliare questa cosa ci metto 7000 ore. Allora io farei una cosa di questo tipo: la farei doppia, proverei a prenderla intera e poi proverei a tagliarla e vedere cosa succede, quale viene meglio. Poi facciamo un no, test del no. canale. Anzi, anzi, facciamo così: la facciamo, la facciamo doppia. Una live è solo io che parlo, e una live è solo tu che parli, solo le tue. Beh, abbiamo due video, doppi contenuti esatto ma sapete che forse di là ho un libro di Adam Kedmon che mi hanno regalato ma cosa c'entra Adam Kedmon? i processi mentali strani oggi e perché non sto bevendo la mia medicina? ma Marco raccontaci un po' di te dai allora io sono nato nel 1743 a Guantanamo da madre no. androide e padre sì. sconosciuto E? padre sconosciuto quindi sei un sintezoide sostanzialmente si, sì, qualcuno ha detto che è stata eh, immacolata concezione si sì. però la mia pagina di wikipedia non è aggiornata no quindi non credete a tutto quello che vi dicono uh, questa mh. mi sa che è la il nostro la chiave di volta del nostro combattimento. E Alessandro volta. Esatto. Cioè farla arrivare quanto più tardi possibile in fase 2. Mm. Va bene. E quindi? Cioè, come allungare il combattimento dovrebbe giovare? No, non è che allungare il combattimento giova, è... Um, riuscire a colpirla in maniera che uh, ai ai ai ai ai ai ai. in maniera che prima dell'ultima uh, volta che scompare prima di andare in fase 2 abbia poca vita rispetto alla, alla metà vita che dovrebbe avere quando va in fase 2 non hai capito un cazzo ma non importa perché l'ha appena sconfitto sì, no, stavo, mentre tu parlavi io stavo pensando a quante fiaschette devi avere addosso cioè tipo devi essere tipo un albero di Natale con tutte le fiaschette attaccate da tutte le parti il fuoco svanisce nell'attesa dell'ultimo signore il principe Lothric nelle tue mani lasciami fare che devo fare qua le cose invece no, ci teletrasporta salva la sua anima ti prego senza il consenso anche cioè io non ho firmato nessun consenso al teletrasporto non ho spuntato nessuna casellina no ecco qua oh. tipo la cera l'ancella e adesso io non ho nessunissima intenzione di fare quello che uno normalmente fa in questo punto. Me ne vado. E non vai. Me ne vado perché ho 100.000 anime e devo tornare ad Anorlondo per prendere la spada di Henry E quello che c'è dove una volta c'era la dea illusoria. La dea. Sì, bastava uscire, però mi serve un falò, cioè devo tornare a casa io. Perché, tra virgolette, tornare a casa? Ti ho visto, sai. Perché prima passo per di qua. So che ti sembra incredibile, ma noi ti vediamo. Eh, il Vort, è distante. Ti, ti ho detto, mi fa fastidio camminare. Oh, guarda. Potresti prenderti uno di quei cosi che hanno i bambini adesso, sai, con i led davanti, che tipo si spingono il in avanti, va avanti, le due rotelline. Che cazzo si chiama, ragazzi? Noi il Segway. Come si chiamano? Voi che siete giovani. Cosa c'è sì. in questo scrigno di grandissimo? Una scheggia di Estos, Via, via, via, via. Io aspetto, eh, che qualcuno mi dica che come si chiama quella voi? stronzata a due ruote. Fa ah, diventare è... i bambini Unicycle. ovvi. Unicycle. Unicycle, qualcosa del genere. Di cosa? Unicycle, mi sembra. Sei sicuro? No. Che Guarda. Unicycle. Ok, saliamo con gli ascensorini. Ma no, ma l'unicycle è il monociclo, ma che cazzo dici? Ma dove vivi? Anche di cosa stai parlando? Ma tu, ma, scusami, tu hai mai visto dei ragazzini andare in giro in monociclo? Ma dove cazzo sì. vivi nel sì. tendone di Moira Ti giuro. Entriamo qua. L'overboard, ecco forse sì, ha ragione. Overboard. Ah, vediamo sì. overboard, sì. Quindi intanto sì, entro in un luogo sacrissimo qua. mentre tu parli delle tue stronzate. Prendo l'anello della principessa del sole e me lo metto nel culo, ok? Grazie, grazie. L'overboard proprio quella cagata. Là, magari <ride> avete anche voi, vero? È <ride> anche il piacere di, di camminare, di consumare le vostre. Nike 9 Jordan Air Max Plus Serie Limited in pelo di cammello. Ho letto cose interessanti di loro, ma non ve lo dirò. Comunque, a quanto pare, Gwinevere era una bagascia perché ha avuto un sacco di figli dappertutto, di natura divina tra l'altro. I suoi figli, quindi, era una bagascia divina. Che può voler dire le cose? ora oh, è una bagascia? Esattamente, l'abbiamo tutta intesa come va intesa quindi non rovinare questo momento di poesia. Ok, ok. Alzo le mani. E chi si ricorda i ciamboletti, Come chi si ricorda, io li mangio ogni giorno e eh, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sei fatto di sale, <ride> di sale e so di prosciutto. Oh oh oh! Cosa che è da. Come resisterti? O dei Giusecchi. <ride> Comunque, io sto andando a recuperare veramente una cosa molto importante. La spada di Harry che ho lasciato qua nel suo corpo. Hm? E cosa ci troveremo al suo posto? Visto che Harry è sparita a quanto pare dirti però scusami se ti interrompo ancora no, ma stai stai zitto, io mi sto immaginando stai zitto, aspetta aspetta aspetta no, perché no, non voglio rovinare questo mi momento mi di Harry, poesia Se devi dire qualcosa me la devi dire sopra mentre parlo Poi benissimo te, oh via l'armata la spada l'armata la... spada di Harry. una delle fa. Tia... parla parla allora, oltre Giuseppe io mi immagino il packaging di questo un profumo fatto in la fissa di caramelli, no? scritto? Tutti chiusi in... di prosciutto. E solo gli uomini possono vantare. La fortuna. Guardate chi c'è, guardate chi c'è. Eh, ma l'hai uccisa quella? No, non è lei. Che boccalone che sei. Vedi? <ride> sono la bocca a lune d'oro ecco qua andiamo un po' avanti con questi punti vita arriviamo almeno fino a 20 voilà. qual è l'animale che è più attratto dal prosciutto in assoluto l'alessandro no io ho la porchetta trevigiana non quella romana eh quella trevigiana ma col bovis o senza il bovis senza il bovis ma col pepe e l'olio che... okay come mi piace ottimizzare di coppe polio <ride> intanto... <ride> intanto io do il carbone ma guarda il carbone di quel gigante gentile era tanto tempo fa, credo sia morto da tempo ormai caro vecchio, mi manca ti ringrazio, farò buon uso di questo carbone buon carbone buono Va bene. è tipo buono carbone, carbone. Buono, Carbono. Diamo fiaschetta. Esso, pezzo di fiaschetta. E via, e che ti chiudo anche il canale stasera. Via. E poi sai che Devo Twitch manda che... la persona Antonia. fisica, non manda il canale. Se... Io vorrei proprio sapere come Twitch può impedirmi di aprire un altro canale perché hanno un riconoscimento facciale. Ma che vado nel culo, dai. Comunque, nella prossima live, visto che siamo già in ritardo di un minuto, la campanella è appena suonata. Entreremo a Lothric, nel vivo, di Dark Souls 3. Ma sapete che quando Marco parla in russo, dietro ha tatuata tipo, no, un'aquila, perché sarebbe troppo americana, ma tipo qualcosa di russo, non so, che cazzo hanno i russi? Uno Sputnik? Una, una babushka? Una <ride> matriosca sul cazzo! Basta. <ride> Bene. C'è mutato perfino Alessandro. Ui. E su questa per... <ride> Sta morendo. No, per forza la carico senza tagliare, perché ti ripeto, se mi metto a tagliare divento più rincoglionito di quello che sono. Bene. Non posso tagliare tutto, se taglio tutto viene una live da 5 minuti. E sì, o sì. da un'ora e 25 in base alla parte che vuoi vedere. Bene, torniamo tra di noi, appena ho finito di... Guarda, vi do uno delle mie lacrime, tenete. Ecco qua. Ci vediamo mercoledì prossimo alle 9.30 puntuali. Puntuali? Mi raccomando. Aspetta, eh, eh, ricordate che abbiamo un gruppo Telegram dove proseguiremo. Se no vi uccido tutti, vi taglio, vi taglio, vi faccio i buchi. E esatto, come gli scarafaggi dei griffin ti farò così tanto buchi in pancia. che <ride> non so se si ha questo un comportamento secondo me, secondo me no, scusate no scusate eh, il coltellino qua il taglierino è perché sto, sto costruendo un lego eh. e, e ti serve il taglierino cioè stai costruendo un lego proprio un mattoncino lego un mattoncino lego sì. e perché ti serve il taglierino per tagliare le buste ma è quindi non è un taglierino con la punta arrotondata devi <ride> con la punta ripetta da unghie penso sia un taglio, ma Non l'ho tagliato ma Sto anche facendo male no self arm questo sì che è da ban si sì. bene Beh, me, prima eh, di venire facciamo sempre, bannati... mercoledì prossimo apriamo il canale o oh, siamo stati chiusi Comunque, abbiamo esatto, un sì. gruppo Telegram aperto a tutti, quindi potete scrivere anche voi. I link li stanno postando i nostri finti moderatori, ma a cui noi vogliamo tanto bene. Non è vero, vuole bene solo Marco. Abbiamo un canale YouTube dove carichiamo il best of e quindi questa versione integrale, perché tanto non si sì, capisce niente esatto. di quello che abbiamo combinato ed è impossibile da tagliare. <coughs> e che cosa abbiamo? Abbiamo questo gruppo, questo canale. Twitch, dove se volete seguirci ci fate un favore, perché abbiamo l'obiettivo di arrivare a 50 iscritti per sbloccare le cose fichissime e poi abbiamo un canale abbiamo un canale sotto casa, bellissimo e poi io non so perché sono così rosso, però vabbè, non lo so vabbè, mi sono rotto il cazzo, buonanotte, prima che veniamo bannati per tre volte ti sei se no a ormai mi sembra chiaro che buonanotte, più piccolo più piccolo Grazie per essere stati con noi.